Ciao e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita tutta al femminile, professionale e imprenditoriale. Ospite di oggi è Ivana Di Martino, mamma insegnante e atleta italiana, con la quale scopriremo come sviluppare la disciplina e la motivazione di un atleta. Inutile girarci tanto intorno, è facile... Riuscire a fare tutto quello che ci siamo prefissi quando tutto va a gonfie vele è molto più difficile riuscire a mantenere la nostra motivazione nel tempo. Soprattutto non soltanto quando gestiamo la nostra attività. E allora, bando alle ciance, tuffiamoci in questa nuova puntata, ma non prima di aver visitato il sito bittrattinoacademy.it/podcast Per iscriverti gratuitamente alle newsletter del podcast Impact Girl e ricevere non soltanto tutte le puntate in uscita ogni mese, sia in formato audio che video, ma ma anche i bits Confidential, email ricchissime di spunti pratici per far crescere la tua attività che condivido solo via email. Allora sviluppare la motivazione di un atleta, aspetto importantissimo tra l'altro eh, che Ivana eh, stiamo testando sul campo anche oggi perché abbiamo avuto una serie di inghippi tecnici di fronte ai quali avremmo potuto scegliere di gettare la spugna oppure di perseverare. Ora scherzi a parte, eh, la motivazione è qualcosa, la resilienza, il focus, eh, il coraggio di andare avanti anche quando non ne abbiamo voglia, sono aspetti che bene o male sono un optional per molte, molte di noi considerano un optional perché eh, quello che poi magari c'è in gioco non ci sembra così, così grande o perché noi ci convinciamo che non lo è o perché non vogliamo, decidiamo di non rischiare perché tanto stiamo bene così, anche se poi dentro non è così, ma quando sei un atleta e il tuo obiettivo è quello di arrivare al traguardo, un optional non, non lo sono più e quindi sei la persona migliore che ci può aiutare a capire come possiamo sviluppare questi elementi nella nostra quotidianità in maniera proprio da ehm, poter perseverare anche quando le situazioni si fanno dure. Allora io penso che la motivazione nasca dall'interno, dall nel senso che eh, spesso no, arrivano delle persone da me perché sono mental coach e mi chiedono dammi un po' di motivazione e io non so neanche cosa rispondere perché è impossibile no, infondere una motivazione ci sono tante persone che provano a farlo ma poi non dura perché la motivazione estrinseca cioè dall'esterno non funziona o meglio funziona per magari non so una settimana, due settimane e poi come se avessi bisogno di un'altra dose e io quindi non ci credo a queste cose, io credo che appunto la motivazione eh, deve essere interna. Come fa a nascere una motivazione per fare una certa cosa? Ovviamente ci deve essere un obiettivo, un sogno che vuoi realizzare, Io sempre eh, parlo di sogni con una scadenza, no? che possono essere dai più semplici ai più complicati e eh, ovviamente quando l'obiettivo è molto chiaro eh, tutto il resto è facile, cioè eh, come si fa a mantenere anche sempre alta la motivazione? Vai per micro obiettivi, no? io adesso ho un sacco di sogni con una scadenza per il 2020 eh, che è un'altra maratona, il passatore, è una nuova impresa molto molto difficile, molto particolare che non sarà in Italia ma in Europa e quindi eh, io ho ben chiari questi obiettivi e lavoro ogni settimana per raggiungere un pezzettino, no? un puzzle, c'è cioè un pezzettino del puzzle e tutto il puzzle è l'obiettivo, eh, però non sempre, cioè, io appunto sono una persona normale e lo, eh, la corsa è una passione che io sì sono un atleta, però eh, cioè, è dal 2013 che faccio de delle imprese un po' particolari, ma non è che eh, sono un eroe assolutamente, quindi più che altro che non lo faccio da Professionista, perché ho tutto un altro tipo anche di lavoro. Eh, quindi ho trasformato, poi certo, la mia passione in, in un lavoro. Quindi come faccio a mantenere sempre alta la motivazione? Io uso delle strategie un po' particolari, no? Eh, diciamo che eh, la, mh, una strategia anche per alzarmi alle quattro e mezza del mattino alle 5 del mattino è quella di. Ehm, Appiccicare sul, sul mio comodino delle frasi motivazionali. No? Eh, la mia preferita è quella di San Francesco d'Assisi che dice: ehm, Comincia a fare il necessario, poi il possibile, vedrai all'improvviso che farai l'impossibile. E eh, di fianco al comodino io ho anche preparato la sera prima i vestiti per correre, quindi dico insomma anche quando sono alla sveglia dico eh dopo li devo mettere via, sono so strategie un po' così no? E, e poi un'altra strategia che ho adotto che secondo me è fondamentale per chiunque è eh, quando raggiungo un micro, un micro che ovviamente lo decido se è una settimana, un mese eccetera, eh, mi gratifico cioè magari io sono una grandissima lettrice quindi amo andare in libreria il mio mondo e dico ok, scelgo un libro, quindi sto lì un paio d'ore eh, vago tra i vari scaffali, e scelgo un bel libro. Questa è la mia massima gratif gratificazione. Quindi possiamo dire una sorta di um promemoria eh, verbale che tu ti, eh, ti, ti strutturi attraverso delle frasi motivazionali. Eh, tra l'altro credo che siano i cinque linguaggi dell'amore adesso non vorrei confondermi ma c'è questo quiz molto interessante che ehm, può essere utilizzato nella, per capire insomma qual è un po' la che cosa ti sprona di più che cosa ti motiva di più e lo puoi applicare ehm, nella comunicazione con chiunque anche con te stesso. E una cosa quando io ho fatto questo quiz Ehm, lo condividevo con un'amica e lei mi ha detto beh, il risultato che è legato alle affermazioni appunto e cioè al fatto che io mi motivo molto nel momento in cui o io a me stessa o qualcun altro nei miei confronti ehm, mi rivolge insomma delle frasi motivazionali si manifesta molto bene anche nella, nelle decorazioni della mia casa perché come si intravede dietro ho diverse frasi eh, che in realtà non avevo mai collegato a questo aspetto ma che evidentemente mi danno una motivazione mi danno eh, un uno, uno, sì, un, una, spetto, carica. una carica in più che magari non funziona per tutti poi ognuno ovviamente deve trovare la sua. Poi mi è piaciuto molto anche, il lo, lo definirei, il prepararsi al successo. Cioè hai già i tuoi vestiti lì, sembra una banalità perché sembra una banalità eh, e però nel momento in cui eh, non devi usare la tua forza di volontà appena sveglio alle 5 per alzarti e andare a cercare cosa metterti per andare a correre eh, il livello insomma di motivazione, la tanica della motivazione si... Sì mantiene abbastanza, abbastanza carica. Eh, e il terzo dicevi ah, la gratificazione, anche questo è importantissimo perché tu hai parlato dei piccoli passi e soprattutto eh, adesso in questo, in questo momento stiamo siamo verso la fine dell'anno e c'è questa abitudine no, a darci delle super, dei super traguardi della serie, non ho mai corso neanche da qui fino al supermercato però decido che corro una maratona nel 2020 e, e vabbè <ride> quindi è chiaro che bisogna impostare. Eh, Stare una serie di micro obiettivi. Però ti chiedo Ivana, succede spesso che cominciamo con le, buone, con le intenzioni migliori e quindi mettiamo le nostre frasi motivazionali, i vestiti sono lì, i vestiti oh, che sono poi una metafora che può essere applicata e declinata in varie, in varie modalità a seconda dell'obiettivo sono lì, ehm, decido okay, che come mi gratificherò quando raggiungo il micro obiettivo passano due mesi, passano tre mesi dal momento in cui io mi sono prefissata all'obiettivo e mi sono persa e mando tutto a quel paese. Come faccio per evitare che questo accada? Allora, se ci, ci perdiamo eh, vuol dire che eh, non abbiamo così tanto desiderio di raggiungere il nostro obiettivo. Eh, io sono fermamente convinta di questa cosa. Eh, può succedere che durante invece il, la scalata, diciamo no, perché è una scalata, eh, succede che magari, non so, nel mio caso può arrivare un infortunio. Ovviamente non è programmato, l'imprevisto. No? L'imprevisto cosa succede? Eh, o eh, cambio obiettivo perché è, eh, non so eh, nel mio caso non lo faccio a settembre, ma lo faccio a ottobre o novembre, perché appunto è arrivata questa cosa, e cerco in qualche modo di la prima cosa è accettare e accettare anche le debolezze, accettare che magari un giorno non si ha voglia di andare a camminare, che un giorno non si ha voglia di fare una determinata cosa no? che comunque eh, si è, uno voleva fare assolutamente. Ehm, e bisogna anche appunto eh, trasformare come nel caso di un infortunio, trasformare una debolezza, un imprevisto in, in un'opportunità. A me spesso è capitato, nel 2018 ho avuto un infortunio molto molto grave che mi ha costretto comunque a fermarmi per un anno. E questo io ho fatto molta fatica prima di tutto ad accettarlo. E ci ho messo un po' di tempo e, eh, però una volta che eh, ho accettato che non c'era comunque eh, nessun'altra cosa che potessi fare ho detto ok va bene c'è questa cosa qui l'accetto e la trasformo, la trasformo in un'opportunità e quindi è nato il mio libro Correre la risposta uscito con Sperling in cui racconto appunto la mia storia e già questo è un grandissimo traguardo, un, un, una grandissima trasformazione. In più avevo più tempo. Eh, avevo più tempo da dedicare ai miei figli, um, a dedicare comunque ad altri sport quindi sono andata più in bicicletta, so, ho, ho nuotato, quindi insomma ho, ho cercato di trasformarlo. Con questo non vuol dire che non mi mancasse la corsa, eh, attenzione, eh, però ehm, insomma è importante cercare anche di trovare un modo per stare comunque bene. Hm? e succedono, no? gli imprevisti succedono in continuazione, a me a qualsiasi persona, gli atleti ovviamente sono più predisposti, no? Il fatto che comunque eh, cioè se fai eh, 150 km al giorno alla, alla settimana è ovvio no? che possono capitare queste cose, quindi l'importante è accettarli. <ride> quindi diciamo che insomma è, è la risposta che nessuno vorrebbe sentire ma è l'unica che davvero eh, è quella che, che può funzionare, nel senso che davvero non, non c'è altra strada, perché se resistiamo non facciamo che eh, tra l'altro disperdere energia al vento visto che nel caso di un infortunio ad esempio per un atleta non è che oddio puoi anche correre con le ginocchia rotte ma a che pro se poi non potrai mai più correre per il resto della tua vita. Quindi anche la capacità di dire è il momento di ascoltarmi e di fermarmi a prescindere da cosa sto facendo. Assolutamente, perfettamente ragione eh, e eh, soprattutto eh, la capacità, poi che poi è la resilienza, questa no? È la capacità di trasformare. Io, ogni volta che mi è capitato un infortunio, eh, io ho iniziato le mie imprese perché ho avuto un problema al cuore, no? E è arrivato all'improvviso perché la domenica eh, feci una maratona, il martedì, ehm, a un certo punto, svengo, perdo conoscenza e mi ritrovo in ospedale che mi dicono che mi devono operare nel giro di. 24 ore. Io li guardo e dico guardate che avete sbagliato per sora cartella perché io due giorni fa ho fatto una maratona invece era così. Io penso che sono passata da fare una maratona a non riuscire a fare le scale e quindi insomma questo mi ha portato a due anni eh, disastrosi nel senso che perché comunque non facevo più quello che, eh, che desideravo e cosa ho fatto? Poi poco alla volta eh, più stavo male ovviamente emotivamente più non mi riprendevo neanche fisicamente. Il momento in cui invece ho accettato questa cosa mi sono ripresa e ho trovato il modo poi di, di, di reagire. Il mio coricino eh, sta molto bene anche se ogni tanto devo fare qualche tagliando e, eh, e l'ho trasformato in un'opportunità cioè ho creato diverse imprese sportive e se tu adesso mi dici, cambiamo il cuore, cioè, se tu potessi tornare indietro cosa farei? Io lo voglio così, cioè, tu pensa, <ride> mi ha permesso comunque di fare tante cose, mi ha permesso anche di essere la donna che sono e quindi di anche eh, fare una serie di, eh, di imprese, di progetti di, eh, che, che io amo e assolutamente non potrei farne a meno, tu pensa, da una cosa molto molto dura, molto tragica. Io ho fatto comunque quattro, quattro operazioni tra una cosa e l'altra, ho due ombrellini nel cuoricino di cui sono molto affezionata, eppure non lo vorrei diverso. Quindi questa è proprio la prova vivente che eh, anche un imprevisto, anche comunque una cosa che sembra impossibile da superare, alla fine la puoi superare e trasformarla. Quindi è una cosa, una cosa meravigliosa. Questo è bellissimo perché poi nella, nella realtà è, è molto più facile abbattersi, no? Perché è, è, la via è la via più facile, d'altronde l'essere umano è un po' pigro di natura come stile, quindi è ovvio che scivola verso la via più veloce che è il fatto di dire Ah, mi piango addosso, io eh, la, eh, la chiamo la mia versione della regina del dramma, no? Capita la qualunque, eh, ieri ero un leone, oggi ehm, vorrei scomparire e non riapparire mai più, quindi anche per le cose più piccole. E a questo proposito ti chiedo, ehm, può succedere che io abbia una grande passione, una grande chiarezza rispetto a quello che è l'obiettivo che, che mi prefigo, per esempio per il prossimo anno, l'anno che deve iniziare. E però ehm, non è qualcosa... Ehm, che ho ancora chiaro perché magari è un'impresa un nuova, è qualcosa che approccio per la prima volta, sento che c'è qualcosa che mi chiama, ma non, sono, non è che sono nata con questa passione, non è, facciamo l'esempio proprio concreto di una donna che vuole iniziare un'attività ad esempio in proprio, non l'ha mai fatto prima, eh, si vuole cimentare in, questo, in, questa, in questa possibilità e faccio questo esempio perché molte delle, delle ragazze all'ascolto si trovano in questa situazione, e non hanno idea di, di, di, di qual è il punto di partenza e quindi fanno anche molta fatica a sviluppare un piano d'azione fatto di piccoli micro traguardi, non solo, ma ehm, di fronte alla conferma inevitabile all'inizio che, eh, che qualcosa non va perché ci saranno, primi, ci saranno i primi fallimenti, ci saranno le prime difficoltà, tutto quello che sembrava fichissimo all'inizio all'improvviso poi diventa eh, complicato, eh, si potrebbero abbattere prima del previsto, proprio perché manca loro una lungimiranza che non possono avere perché non hanno, non, non è stato un terreno che hanno coltivato nel tempo. Come, come, cosa possiamo dire loro per, per aiutarle a mantenere alta questa forza di volontà e perseverare? Allora dunque, eh, come hai detto tu benissimo, è importante la costruzione di un piano d'azione dettagliato. Cioè allora io eh, utilizzo sempre un anche per le mie cose un cartellone, no? Ok? Che poi io appendo da qualche parte, io ho sempre questa, ho bisogno di una visione anche, eh, è importante visualizzare, ok? Per me è importantissimo, anche perché il momento in cui visualizzi l'obiettivo, quello che vuoi ottenere, nel caso di una eh, vuoi iniziare, vuoi una, fare una start up di, non so, di qualsiasi cosa, ok, visualizza bene, ma cercando di utilizzare anche tutti i tuoi cinque sensi, Okay? Quindi arrivi, io arrivo addirittura a sentire il profumo della mia impresa, okay? proprio eh, tutto, tutto dal tatto, la vista al, al, all'olfatto. Una volta che hai visualizzato questa cosa bisogna costruire un piano d'azione il più dettagliato possibile, eh, ovviamente eh, che si cambia poi in corso del, delle, delle, del, degli obiettivi, dei micro obiettivi ottenuti eccetera, perché magari ovviamente arrivano degli imprevisti o arrivano anche, parliamo anche di che possono essere anche dei bellissimi imprevisti, quindi questo ti può anche far accelerare le cose. No? Eh, però no? Eh, quando si perde un po' eh, la diciamo la concentrazione su questa cosa o comunque un po' di eh, anch'io eh, ogni tanto eh, mi viene un po' di, di magone o comunque ci penso e dico non ce la farò mai ma come faccio a fare eh, 100 km al giorno al freddo, al gelo e di notte eccetera eh, visualizzo l'obiettivo e lo trasformo trasformo alcune cose del piano d'azione che secondo me forse sono troppo sfidanti e in quel momento non, non ce la faccio a farle eh, e quindi in insomma in corso d'opera si possono cambiare, no? Eh, però l'importante davvero è quando si perde questa cosa, io consiglio sempre, per me è la corsa, però per altri può essere una passeggiata, oppure andare a vedere una mostra, oppure fa, di, di mh, completamente andare fuori, fare una passe passeggiata, fare altro e una volta tornata a casa si, si è molto più lucidi, e ci si concentra più sul, si, si è in grado di risolvere il problema magari che si è comunque eh, creato eccetera. Perché è molto importante questa cosa, non so se ti è mai capitato, però a me succede, dico che okay, non riesco a risolverlo, come mai? Allora o salgo su una sedia e dico ok vediamolo da un altro punto di vista <ride> oppure appunto io vado a correre oppure io amo tantissimo l'arte e vado davvero io faccio esempi su di me perché lo Chiaro. faccio e vado all'altro giorno ero un po' in crisi e sono andata a Milano a vedere De Chirico eh, e sono tornata non subito mi è venuto ma io non dormo tanto di notte e eh, mi è venuta una folgorazione di notte faccio questa cosa la risolvo. Ma succede così, ma non solo a me che sono un po' magari eh, un po' pazza, però a tante persone succede. Beh di fatto staccando lasciamo che eh, le idee possano in qualche modo integrarsi, possano fluire, possano entrare, possano uscire, cosa che invece se ci concentriamo eh, disperatamente su una soluzione che in quel momento non sta arrivando, eh, difficilmente può accadere. Eh, Ivana ti chiedo una curiosità che mh, assolutamente voglio eh, soddisfare anche per me stessa, la visualizzazione che tu fai, ehm, aiutaci a capire ogni quanto visualizzi e ehm, com'è com il processo, ti siedi in silenzio, chiudi gli occhi, metti una musica, utilizzi, che cosa utilizzi per enfatizzare quelli che sono appunto i cinque sensi? Allora io normalmente faccio… Eh medito un po', nel senso che mi metto sdraiata eh, cercando di essere appunto completamente da sola ehm, e ehm, chiudo gli occhi. Eh, di solito non utilizzo la musica perché se no mi concentro magari più sulla musica invece eh, voglio concentrarmi prima sulla mia respirazione, proprio la respirazione eh, classica triangolare, quindi dal, dal, eh, dal naso fino al diaframma e poi appunto con l'espirazione molto, molto calma e molto tranquilla, quindi eh, cercando prima di concentrarsi proprio al, all'aria che entra eh, dentro di me ehm, e eh, poi cerco di eh, eh, mi concentro su quello che voglio realizzare, cioè sul proprio eh, l'obiettivo finale. Nel mio caso faccio un esempio su di me e della prossima impresa che l'ho visualizzata proprio due giorni fa io la visualizzo ogni 4-5 giorni perché per me adesso è una fatica perché è molto distante e quindi andare a correre tanti chilometri eh, quando un'impresa eh, è tanto distante è molto faticoso. Per dire, stamattina appunto sono nata molto presto la, la sveglia, erano le 4.35 e, e insomma è molto faticoso perché fa freddo e eh, insomma, è buio, e quindi c'è anche la paura di uscire da sola eccetera, quindi insomma mh, devo visualizzarla molto, molte, molte volte e eh, mi concentro proprio sull'immagine. La prima cosa è l'immagine dell'arrivo della mia impresa. Eh, che sarà appunto eh, l'arrivo in Europa in un certo posto che poi vi, vi farò sapere. E eh, quindi la visualizzazione: prima eh, solo esclusivamente l'immagine, e poi inizio ad utilizzare eh, l'olfatto, il tatto, quindi eh, proprio eh, anche L'aria nelle mani, che entra quando corro, eh, quando alzo le, le braccia al cielo per ringraziare il fatto che sia arrivata, tutta questa cosa qui. E poi alla fine riesco ad arrivare appunto al profumo del, del, del, del successo. E per quanto tempo, quanto tempo dura una tua visualizzazione? Ma certo. una decina di minuti, un quarto d'ora. Okay. Ok, ci tenevo a sottolinearlo perché eh, appunto magari qualcuno può pensare eh vabbè ma non ho tempo, è di qua e di là, no in realtà insomma se in dieci minuti un quarto d'ora, ehm, tra l'altro è una cosa che io personalmente facevo tempo fa, poi ho smesso di fare per un lungo periodo e adesso eh, voglio assolutamente riprendere quello di visualizzare degli obiettivi nella mia esperienza eh, specifici, nel senso che quando provo a farlo con obiettivi troppo generici faccio poi fatica ad immaginarmi esattamente la, la situazione, eh, nel tuo caso l'hai proprio detto specificità assoluta, il momento in cui arrivo al traguardo. Assolutamente, eh. anche perché un obiettivo deve essere smart, no? quindi specifico, misurabile, attuabile, realizzabile e temporalizzato, cioè nel senso che io il 4 settembre arriverò lì a destinazione, insomma, cioè è importante darsi proprio una data. Assolutamente. Senti Vana, una donna che ammiri particolarmente che pensi dovrei intervistare dopo di te per Impact Girl? <ride> oh mamma, allora io penso che eh, non ho un nome particolare ma io credo moltissimo nella ricerca Mm -hmm. e vorrei che eh, io conosco diverse donne che non ho nome specifico ti dico, ti dico la verità mi cogli impreparato però eh, io eh, appunto ho raccolto per eh, Fondazione Umberto Veronesi ehm, Appunto, nel, nella scorsa impresa Ran Everesting In cui ho fatto praticamente da cortina allo stelvio non stop, solo salite finché sono arrivata al dislivello dell'Everest, um, ho raccolto appunto delle, dei, dei soldi per la ricerca. Io credo molto nella ricerca. Eh, ci sono donne e uomini che investono la loro vita sulla ricerca per curare il cancro. Quindi eh, queste sono persone speciali: no? perché comunque. Eh, è fondamentale, è importante. Ecco, così non è ho... un vero e proprio impatto. Si parla di impatto, quindi più, in, impatto più grande di questo è difficile. E invece ti arriva una domanda bonus perché adesso me l'ha tirata fuori ehm, al volo, dimmi quando sei in salita in un momento che dici: porca miseria, mollo tutto, non ce la faccio, mi si stanno staccando le gambe. I piedi, non, se non riesco più a respirare, non sento più il mio corpo. Che cosa dici a te stessa in una frase per andare avanti? Allora io mi ripeto, siccome mi è successo, quindi te la posso dire proprio vera, eh, mi è successo alla penultima salita eh, che era difficilissima perché erano 23 km di salita ehm, e quindi con un dislivello altissimo perché ho fatto da 1000 metri a 2005 in 23 chilometri, quindi puoi pensare come erano le, le varie salite che facevi, i vari tornanti, perché poi ovviamente in montagna, perché l'ho fatta sulle Dolomiti, cioè non è che hai molto spazio per riposarti, quindi è tutto sono in salita, a un certo punto non ce la facevo più e allora io ho come se fosse un mantra, no? Forza Ivi, forza Ivi, vai che ce la fai, forza Ivi. che certo, mi ripetevo e ma ad alta voce però. Okay. Perché è importante questo e quindi questo si può utilizzare sempre, no? Anche sì. nella quotidianità. Dai forza ce la fai, dai forza ce la fai e quindi eh, funziona. Funziona perché è come una cosa eh, che dà una scadenza, no? sì. Ad ogni passo io lo ripetevo, lo ripetevo insomma ho fatto così per gli ultimi tre chilometri che era, ero veramente distrutta e non sentivo più nessun… Mh, avevo solo dolori e basta. Ecco, Ivana mi ha dato una carica della madonna, cioè potessi andare adesso, eh, poi ti, ti contatterò per questa attività di mental coaching che potrebbe essermi molto utile, anche se io non faccio salite di questo tipo, ma insomma le mie salite sono di, di altra forma e di altra declinazione. Io ti ringrazio tantissimo per questa splendida chiacchierata, ricordo alle Beat Girls che sono in ascolto che troverete tutti i punti salienti della puntata suddivisi minuti, minuto per minuto alla pagina beats Academy. Um, .it slash uh, forward podcast. E, Ivana, grazie ancora tantissimo, e ti mando un abbraccio virtuale enorme. Grazie, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, Cecilia. Ciao, ciao, ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero